Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un after patch ragazzi per uh, un glitch dei soldi diciamo un bel after patch perché ci permette anche di duplicare 2, 3, 4, fino a 5 auto insieme quindi eh, passiamo subito al video e ai requisiti innanzitutto dovete avere una base operativa, un amico che vi aiuta e una faggio proveniente da un altro garage ragazzi quando avete tutti questi requisiti possiamo partire ovviamente nella base operativa dovrete avere 3, 4, 5 LG, quelle che intendete duplicare consiglio 4 perché comunque la base operativa contiene 4 veicoli quindi il massimo che potete duplicare sono 4 LG alla volta è abbastanza semplice quindi una volta usciti dalla base operativa richiamate il vostro faggio e lo lasciate fuori dalla base operativa dovete fare solamente questo mentre il vostro amico dovrà entrare in un'attività quindi andiamo a, al glitch insomma passiamo al glitch diciamo che è abbastanza simile all'altro però purtroppo c'è stato questo fix quindi ci sono dei passaggi un pochino diversi da fare però è altrettanto facile quindi ragazzi per fare questo glitch non servono targhe personalizzate come vedete eh, quella targa del faggio andrà a sostituire la targa della LG quindi state tranquilli nessuna targa personalizzata a questo punto come ho detto prima il vostro amico entrerà in una cazzo di missione lavoro lavora da titano quello che, che vuole lui insomma dove se trova comodo lui in questo caso mi sta aiutando la mia ragazza che saluto ciao alessia e continuiamo col glitch ragazzi era una piccola parentesi quindi non me rompe di coglioni andiamo avanti allora detto questo noi che cosa dovremmo fare? dovremmo andare nella sala operativa diciamo nella sala dove si organizzano i colpi andare in partita veloce selezionare il primo colpo da Day, premere sempre X riaprire il telefono e fermarci sull'icona di partita veloce per semplificare come vedete che il simbolo grius scompare da terra come avete appena visto schiacciate per entrare e poi uscite una volta fatto ciò ragazzi andate nel party e quando siete nel party fate unisciti a partita allora indipendentemente da quello che farà il vostro amico se chiuderà o meno la sessione e eh, voi reagirete di conseguenza se chiude la sessione non c'è bisogno che fate cazzi se non chiude la sessione eh, ovviamente dovrà uscire dalla partita e non vi diciamo, non vi aggiungerà alla sua partita spero di essere stato abbastanza chiaro perché mi sa che mi sono picciato pure io da solo. comunque va bene quindi a questo punto ragazzi dobbiamo posizionare le auto come vedete un pochino flash il mio personaggio però in velocità l'ho dovuto mandare perché sennò ci facevamo Pasqua e dovete posizionare le vostre auto ragazzi come le dovete posizionare? le dovete posizionare in maniera tale da tappare gli sportelli e quel poco che vi teletrasporti nell'auto insomma no? come vedete io sono vicino al punto giallo e mi teletrasportava quindi eh, continuiamo e piazziamo la terza auto io adesso ne sto piazzando solamente tre però come ho già detto se ne possono piazzare anche quattro o cinque. e piazzata la, la terza auto come vedete io l'ho piazzata vicino alla diciamo come cazzo si chiama alla barriera chiamiamola così alla barriera di vetro e metto una, una faggio a tappare lo sportello a questo punto ragazzi possiamo cominciare a fare il glitch, ci dobbiamo teletrasportare, comunque potete metterla lì vicino, qui vicino alla colonna, la potete mettere dove cazzo vi pare l'auto l'importante è che riuscite a teletrasportarvi nelle auto quindi incominciamo con la prima che è quella vicino alla colonna quella diciamo incastrata tra le due cose lasciamola per ultima perché quella è quella che non ha la faggio quindi eh, facendo sempre il solito di procedimento di premere eh, triangolo X quasi contemporaneamente usciamo fuori non scendete dall'auto perché altrimenti vi scompare chiamate il centro operativo mobile andate nel centro operativo mobile io in questo caso ragazzi siccome il centro operativo mobile me l'ha messo un po' lontano me lo porto vicino alla base operativa in maniera tale da risparmiare più tempo diciamo da velocizzare il glitch insomma Un'altra cosa ragazzi, il vostro amico non deve mai uscire dalla base operativa perché altrimenti le auto torneranno come prima. Quindi quando voi eh, posizionate le auto come avete visto, il vostro amico dovrà rimanere nella base operativa e rimanere lì senza fare un cazzo, aggrattarsi le palle, a fare quello che cazzo vuole. Rimane lì in maniera tale che le auto non ritornino al proprio posto perché eh, se non rimarrà lì tutte le auto torneranno al proprio posto punto 2 che dovete anche ricordare ragazzi non salite dentro le auto e accelerate senza fare il glitch perché altrimenti vi sbatte fuori e quell'auto ve la sarete bruciata bruciata intendo che non potrete più duplicarla non che l'avrete persa quindi a questo punto rientrate nella base operativa con l'auto con cui siete usciti e la sostituite io vado a sostituirla con una LG e la LG automaticamente è andata dentro il centro operativo mobile a questo punto passiamo alla, alla seconda in pratica ragazzi qui dovete riprendere il faggio ed uscire nuovamente perché come ricordate a inizio glitch siamo, avevamo un faggio ovviamente fuori quindi prendete il faggio che avete usato per tappare la prima auto uscite fuori dalla base operativa e lo lasciate fuori rientrate dentro e vi teletrasportate nella seconda auto così per tutte le auto ragazzi dovete fare tranne che per l'ultima che è incastrata eh, tra le due insomma vetrate come cazzo volete chiamare insomma tra le due barriere fate voi e quindi per teletrasportarvi nell'auto dovete guardare le auto perché se voi guardate un'altra parte non è che si trasporta dentro l'auto così da solo perché o dite voi no dovete guardare le auto quindi ogni singola auto che voi Volete duplicare, la dovete guardare. Vi girate verso l'auto, premete triangolo X insieme e automaticamente vi spawnerà in auto e fuori. Come state vedendo, entrate nel centro operativo mobile, rientrate nella base e continuate a fare il glitch. È pure abbastanza palloso da spiegarlo eh, perché è veramente semplice. Insomma, io lo trovo abbastanza semplice come glitch quindi rientriamo nella base operativa e passiamo al terzo veicolo, il terzo veicolo penso che sia quello più facile perché è quello che eh, diciamo baggavamo prima singolarmente questo qui ce lo potete fare anche singolarmente ragazzi però ehm, è meglio farlo così perché diciamo ci risulterà un po' più comodo no? magari le prime due o tre volte fatelo singolarmente se non avete tante LGRH8 da poter duplicare cioè retrocast ma scusate e le altre volte lo fate in, in massa insomma come avete appena visto io ho fatto in massa ne ho duplicate tre però come ho detto ne potete duplicare fino a 5 4-5 insomma dipende dall'inventiva vostra e da dove mettete le auto da dove le posizionate a questo punto ragazzi prendiamo l'ultima faggio e la portiamo fuori rientriamo nella base operativa e facciamo l'ultima procedura vi accorgerete alla fine del video che tutte le faggio che avevo nella base operativa non ci sono più e sono diventate LGRH8 eh, retrocast ma scusatemi tra qui tra RH8 retrocast la rottura dei coglioni qua tocca specificare perché tanto tante persone poi ti dicono ah oh, ma te hai detto RH8 non ho detto un cazzo ragazzi cioè se vedete il video se seguite il video invece di vabbè e pugnette mentre guardate i video, lo capite insomma il video, cioè può stare che uno sbaglia magari mezza volta a parlare o un termine o una cosa quindi a questo punto entrate dentro il centro operativo, riuscite, rientrate dentro la base e ci avete tutti i vostri cloni, belli, pronti, fatti e da venne. ragazzi vi ricordo il limite giornaliero, tutti mi continuate a chiedere c'è un glitch, c'è un, un glitch no, non c'è un glitch per il limite giornaliero, il limite giornaliero non si bypassa l'unico modo che avete per poter evitare il limite giornaliero è quello di limitare le vendite vendete un'auto ogni ora non vendete 5 auto con ora e poi ve lamentate ma oh, c'ho il blocco il blocco! andate a fanculo, io ve l'ho detto un miliardo di volte c'è una guida sul canale consultate la guida c'è anche sul forum 7 consultatela in inglese se non vi evitate di me quindi fate come cazzo vi pare però il blocco giornaliero ragazzi non si bypassa vi sia chiaro una volta per tutto e non duplicate auto del lusso perché vedrà il blocco dei 50.000 spero di aver risposto a tutte le vostre domande eventuali domande detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti